Eriko proverà a fare crossfit Hai mai fatto crossfit? Mai, mai, mai, mai. Oggi è la prima volta? Prima volta, sì Nella puntata precedente I 10 motivi per il quale è bello vivere in Giappone In Giappone è molto sicuro Bani Parrucchieri Se dire? Divendo così Onestà dei giapponesi Mm. Vabbè questo dipende un po' da persona a persona Perché ognuno ha carattere diverso. Quindi magari una ragazza che è sempre sorride sempre carina ma non si sa cosa stia pensando Quindi non sembra così onesta quello che dice Però in generale i giapponesi quando succede qualcosa che magari ti faccio male Oppure non so incidente Però chi ha colpa dice subito Ah oh, scusami sempre dice che sono stata io cioè non come in Italia che eh, perché, perché, perché non dicono mai scusa ma in, in Giappone Dai, che dici. è stata colpa o, o comunque anche se non è colpa di eh, come si dice cameriere Verso i clienti devono dire scusa Eh per esempio l'altro giorno Questa non è un discorso così grave importante però ti faccio un esempio un po' stupidino Però per esempio ero col giapponese a casa a fare colazione no pari giorni fa E avevo ordinato un cappuccino un caffè al ginseng No? Mi sono passati dieci minuti non è arrivato mm. Al che vado lì e che ma scusa ma quando arriva è... Ah mi sono dimenticato te lo porto subito faccio E' mi dato che cosa? Sì, cioè in giapponese sarebbero scusati mille volte, forse non l'avrei neanche pagato In Italia, no? Ah, oh, non ti preoccupare, avviva Sì, sì so. Sì, mi sono dimenticato e faccio... Sì, ho capito, vabbè Sì, non mi Dimmi... sono dimenticato Sì, sì, come dice, non è colpa mia mi sono dimenticato. Devo dire, cioè, ci sono delle cose che mi piacciono un sacco di questo modo di pensare italiano Perché è più rilassato, da mm. certi punti di vista mm. Perché ogni tanto oh, ci sono delle volte che il giapponese veramente quando si scusa non la finiscono più e su un discorso così è una cosa un po' stupidina. E vabbè, però su cose più grosse, diciamo importanti, per esempio, metti: eh, cos'era il ministro mm. dell'economia che era venuto in Italia mm. non si so sa se si era ubriacato? No, no, no, no, no, no. Ma se l'ha si, c'è questo. È, sì, cioè, questo è... Che... Non, è non mi ricordo il nome, base. ve lo metto qui il nome di questo ministro che era venuto in Italia non si sa se si era ubriacato, ave... non sa più. Ha detto che tipo aveva preso delle medicine, poi aveva avuto un bicchiere. Ho letto un sacco di storie, però si è dimesso subito. C'era anche. Con l'insegnante, non, non mi ricordo di cosa era successo, però avevano scritto magari qualcosa su una parete, su qualche monumento. L'hai sentito? Avevano eh, scritto questa cosa qui e anche lì si è licenziato l'insegnante. E... No? Non so se questa, adesso non mi ricordo la notizia precisa, però ve la scrivo qui. Mi ricordo che era successa una cosa simile. Si tratta di anni fa. Io, quando faccio appuntamento con gli amici italiani o con gli amici giapponesi, mi fido di più con gli amici giapponesi perché loro di solito non tirano pacco. Eh. Invece in Italia spesso sembra una cosa facile da cancellare. Invece, per me, è importante l'appuntamento. Eh, sì, sì. Invece, loro dicono: Ah, no, no, oggi alla fine non c'è tempo, ah, la prossima volta. Invece, in Giappone, una eh. volta che decidiamo di incontr incontrare anche solo per un caffè, ma. Ci teniamo di più eh sì devo dire che in Giappone se dite non lo so magari ci vediamo tra tre giorni devi andarci praticamente non è sì. che c'è scuse io devo dire che vabbè adesso anche tu immagino conoscendo un po' più come funziona in Italia mm. ti rendi anche un pochino più conto che vabbè funziona in modo diverso sì. quindi non è che è, non è che stiamo dicendo qual è il modo giusto o sbagliato stiamo dicendo che ovviamente lei essendo una giapponese in Italia si è dovuta abituare a questo modo di fare in Italia perché a me se uno mi dice tra due settimane alle tre ci vediamo per un caffè in Italia e dico ma sì, scrivimi tra due settimane <ride> e poi vediamo eh, invece e... in Giappone è abbastanza normale sì. io quando torno in Giappone per esempio a dicembre fino anno e avviso i miei amici che a settembre per esempio a ah, dicembre torno a casa e loro dicono ah, che bella allora io prenoto un ristorante e ho prenotato alle 6 e mezza il 27 dicembre sì. e poi non ci sentiamo per tre mesi ma quel giorno ci siamo lì alle sì. sei e mezza lì. Cioè, se non ti dici niente, vuol dire che è confermato. Se invece, magari non lo so, la settimana prima non puoi, devi disdire. Sì, però se sì. non disdici uno ti aspetta, sì. capito? Poi treni, treni. L'abbiamo detto mille volte, eh, però vabbè. Funziona bene, sempre arrivano, e poi non sono in ritardo comunque. E pulitissimi li tengono sì, sempre è bene. Quella, quella è una cosa che mi piace e poi soprattutto è che proprio anche se tipo cerchi le applicazioni ti dicono già praticamente l'uscita mm. Sai già che io non riesco a capire, sono a Milano e devo prendere un treno magari per andare che ne so a Verona E fino a 5 minuti prima non esce il binario <ride> Ma perché? Oggi era così, eh, eh. ho aspettato a Milano per eh. venire, venire a, a eh, non ho aspettato sempre così L'altra volta mi è capitato che non era ancora uscito ma è arrivato il treno Ma Beh, questo treno dove va? Non si sa Questa è una cosa stranissima perché io non riesco a capire In Giappone non, non, succe non succede, <ride> lo sai già che binario è Ma sì. tipo, già se controllo i treni tra una settimana posso già vedere a che binario mm. arrivano Ma arrivano sempre anche anche gli stessi binari E che carrozza eh sì, questo in lo... Italia non sempre, cioè a volte devo correre perché carrozza è di là Sì sì, quello è un po', un po complicato mm. L'ultima cosa, vabbè, questo siccome abbiamo esaurito il tempo dobbiamo correre in palestra adesso Sei pronta? Ma insomma <ride> E vabbè, comunque vabbè, l'ultima cosa la dico sulle palestre Allora, adoro le palestre in Italia, mi piace che ti parlano Però se siete delle persone un po' riservate e insomma non mi piace parlare con gente a random in palestra che magari non lo so state facendo un esercizio male mm -hmm. però in Giappone nessuno ti viene a dire niente in Italia vengono a farti vedere come farlo anche a Los ah. Angeles che ti dico non sto dicendo che sia una cosa più bella o più brutta anzi a me piace anche quando mi insegnano come fare un esercizio meglio però a volte, a vuoi, stare volte vuoi stare da solo. solo e in Giappone è perfetto perché non <ride> ti parlerà mai nessuno io in tre anni in palestra in Giappone questo è il rispetto eh si sì, è rispetto degli spazi per sì. esempio io dovrei stare oh, così vai. tipo vabbè ragazzi quindi vai. ci vediamo e al prossimo va. video ciao ciao ciao Volevi dire qualcosa? Mm, mm. no tanto adesso andiamo in palestra come va? Eh? bene io le stavo facendo storia. mi sono messo qui sotto e mi sono arrivate due pedate in testa <ride> ho dato calcio vabbè è stato bello barbies on plate ve li ricordate? sai che cosa sono i barbie? 6 3 6 kg? 6 kg? No hai quella da 3 Hai ah, quella da Ah sono 6 libri. libri Brava Molla che ti do quella vera da 6 kg Adesso c'è quella più. da 6 Non, non sei chi. Chi. Ok Io morì Mali belle aperte Brava appiccicata a te Vai Vai Eriko Bravissima <ride> Sì bella dura Vai Brava La devi saltare, devi saltarci sopra questa. Dammi scatta. <musica> scatta. <ride> Brava! Hey. Hai visto chi c'è? C'è un'altra seba. Ma perché sei vestito uguale a me? Adesso mi bevo le proteine e si va a fare aperitivo. eriko Enrico, però, sei andato in palestra. Hai faticato. Quindi ci sta, no? Buono? Buongiorno! <ride> Ci siamo svegliati un po' presto questa mattina perché. mi ha preparato il caffè lungo americano. Ecco il momento della colazione. Ma cos'è quello yogurt, Eriko? la pesca. Buono! Buono? Poi Buono. Oggi cosa facciamo Eriko? Non ho ancora capito cosa dobbiamo fare. Sinceramente.